Eccoci di nuovo in diretta con il nostro instant focus. Come abbiamo anticipato prima eh, della pausa pubblicitaria, dedicheremo questo ultimo blocco allo sport. Beh, parliamo innanzitutto dell'attualità sportiva perché sono naturalmente in corso i mondiali eh, di Qatar. Lo facciamo proprio andando a vedere la homepage della Gazzetta dello Sport dove compaiono alcuni eh, protagonisti. Beh, innanzitutto Mbappé dell'Olimpo eh, che a 23 anni ha superato insomma, veramente dei miti dello sport come Maradona, CR7 e Ronaldo, il fenomeno addirittura messi i numeri, dicono che nessuno aveva fatto alla sua età quello che ha fatto appunto il fenomeno eh, della Francia, ma non solo, in primo piano anche Ibacovic, il portiere eh, della Croazia che insomma con le sue parate ha consentito il passaggio proprio della nazionale croata ai quarti contro eh, la Selecao e che ha un idolo naturalmente, Iker Casillas, uno dei portieri eh, più famosi eh, di tutti i tempi. Si sta parlando naturalmente naturalmente ecco in questo caso di grandissimi campioni proprio di stelle a livello globale del calcio, stelle che appunto sono in Qatar per il mondiale, ma ci sono anche altri fuori classe, magari meno noti al grande pubblico, ma eh, che hanno comunque qualcosa da insegnare dal punto di vista umano e dal punto di vista eh, proprio dei valori sportivi e ne parliamo insieme all'ospite innanzitutto che mi ha raggiunto qui in studio, ovvero Federico Meda, che saluto e che ringrazio. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Che è autore di un testo appunto fuori classe, eccolo qua, lo, lo vediamo. Lo inquadriamo: 15 storie di sport per ispirare gli adulti eh, di domani. E andremo poi, ecco, nel dettaglio a vedere naturalmente le singole storie, alcune molto particolari, molto belle, anche se abbiamo detto magari non note, così note al grande pubblico. Ma questo è un testo fatto naturalmente non solo di parole di racconto, ma anche di illustrazioni e di immagini. E a questo punto, io chiamo in causa la coautrice illustratrice del testo, ovvero Serena Mabiglia, in collegamento con noi. Serena, bentrovate e buongiorno anche a te. Buongiorno, grazie, grazie dell'invito Bene, grazie a voi naturalmente per essere intervenuti Io eh, partirei ecco, innanzitutto da eh, Federico Abbiamo detto ecco, 15 storie di eh, atleti che appartengono in realtà a discipline molto diverse eh, Si va appunto dalla lotta greco-romana al surf, al ping pong, al pattinaggio artistico Davvero ecco, ce n'è un po' per tutti i gusti Ma ti chiedo innanzitutto eh, da dove nasce questa idea ecco, di dare spazio a queste storie di questi atleti che sono in grado di ispirare le nuove generazioni e di dare un messaggio positivo naturalmente anche per il futuro. Ah, sicuramente nella eh, industria libraria per l'infanzia in questi anni abbiamo visto diverse pubblicazioni simili, magari erano donne che possono ispirare eh, le bambine, gli adulte di domani, eh, insomma c'era un po' questi 50 artisti che possono eh, aiutare i bambini a crescere meglio, insomma avevamo idea con eh, l'editore che era un Italy, che sono due ragazzi di Berlino, Barbara e Marco, eh, cercare di fare qualcosa sullo sport, loro no, non avevano nulla in catalogo, sullo sport ed erano anni che cercavano di fare un progetto insieme e io avevo iniziato a farlo ma non avevamo un po' chiara la, la linea che dovevamo seguire e poi abbiamo trovato questa idea di trovare dei grandissimi campioni perché poi sono tutti campioni che però hanno fatto qualcosa di molto speciale e devo dire che abbiamo selezionato delle storie che non sono proprio eh, così mainstream eh, perché ci sembrava un po' come dire eh, banale prendere Michael Jordan e focalizzarci su qualcosa che avesse fatto di diverso da segnare tanti punti e vincere tanti anelli NBA e così abbiamo cercato un po' certosinamente di scandagliare ogni epoca e tanti sport mettendone anche un po' diversi perché così riuscivi anche a mappare tutto il mondo? Alla fine sono 15 diverse discipline, 15 paesi diversi, forse ci sono un paio di statunitensi, e poi sono rappresentati tutti i continenti e anche le Paralimpiadi con una delle storie che ti è piaciuta di più, che è questo Ibrahim Abdu che riesce a giocare con la racchetta in bocca. Insomma. Ci siamo molto impegnati per cercare delle storie molto significative che uscissero un po' dal seminato perché, sennò, no l'effetto già visto era quello proprio che non volevamo quando uno prendeva in mano la pubblicazione. Chiaro, chiaro. E eh sì, poi, ovviamente, entriamo nello specifico e parliamo anche eh, delle singole storie e dei singoli protagonisti. Comunque, insomma, possiamo dire in linea generale che ancora una volta lo sport si conferma proprio una grandiosa macchina, ecco, generatrice proprio di storie, di esempi e eh, di valori naturalmente ecco, tra i grandi i grandi ecco, delle varie discipline ma anche appunto, tra coloro che magari non hanno il, eh, il, il palcoscenico del mainstream come l'hai definito tu e che pure invece qualcosa di importante l'hanno fatto eh, prima ecco, di addentrarci poi nelle, nelle singole storie torno da Serena per chiederle innanzitutto ecco, come è nata questa eh, collaborazione con Federico che cosa ti ha spinto ad accettare questo progetto? Il nostro tramite per entrambi era Raum Metallic, quindi io avevo già collaborato con loro per un altro, un precedente libro e, e quindi quando mi è arrivata questa proposta eh, l'ho trovata subito interessantissima, primo perché non mi ritengo per niente sportiva però eh, sono affascinata da, dalle storie di sfida, di sport, eh, ma anche dalle storie personali e quindi questo libro raccoglieva un po' in, entrambe le cose e, e mi sembra sempre interessante poi spingersi un po' oltre quello che il, il, sono i propri interessi o la, il proprio conosciuto, ecco, e quindi andare sempre un po' oltre e, e quindi la collaborazione è nata così Ecco, è interessante questo lato, insomma, che tu non sia una grandissima appassionata di sport, ma evidentemente, ecco, qualcosa nelle, nelle storie di sport eh, lo troviamo sempre, perché quando, insomma, cerchiamo degli esempi, degli esempi eh, positivi, esempi naturalmente di resistenza, di forza, eh, anche di eh, così resilienza, come, come si dice adesso, sicuramente, ecco, li troviamo proprio all'interno del mondo dello sport. Resto da te Serena per chiederti se per l'illustrazione di questo libro hai utilizzato qualche tecnica particolare? Ma Tutti i miei disegni nascono prima di tutto su carta, cioè non potrebbe essere proprio altrimenti, e quindi con diverse tipologie di matita, carboncino, a volte acquerello, acrilico, dipende un po' da quello che sto cercando, e, e dopodiché passo sempre al digitale, che però è un digitale che rimane sempre molto manuale, Infatti, il mio uso della, della matita digitale è lo stesso, il medesimo che uso sulla carta. Quindi, di fatto, cambia solamente il mezzo, ma poi eh, la, la pastosità, eh, il grezzo, le cancellature, le sfumature, le sovrapposizioni. Eh, rimangono le stesse quindi cambia proprio il supporto eh, il materiale però eh, di fatto il mio modo di procedere è sempre lo stesso e, e quindi è come se non ci fosse più differenza tra, tra il cartaceo e il digitale e mi piace questa mescolanza di tecniche che non si capisce dove inizia una dove finisce l'altra e mi piace sempre che ci sia contaminazione sovrapposizione e eh certo, anche perché appunto quella del diciamo, connubio appunto tra eh, l'arte classica, definiamola così, e quella digitale è una ovviamente delle caratteristiche poi dell'evoluzione eh, di oggi. Torneremo naturalmente a parlare del connubio arte sport, ma dobbiamo lasciare spazio a Federico e alle sue storie. Eh, a partire, io ovviamente ho dato questo suggerimento proprio eh, dall'egiziano eh, Ibrahim Amadou, che è un fenomeno, perché gioca a ping pong addirittura eh, con, con la bocca e se andate a vedere su YouTube trovate eh, queste sue immagini delle competizioni paralimpiche che sono commoventi proprio ecco per la forza, la costanza, la determinazione nel superare quello che è un gravissimo handicap. Sì, Ibrahim ha perso in un incidente di cui si sa ben poco, quando aveva dieci anni, le braccia. E inizialmente era ovviamente disperato e poi ha trovato, grazie anche alle persone che ha avuto vicino la famiglia è servita tanto in questo percorso di ritrovare se stessi eh, lo sport come un veicolo di riscatto sociale inizialmente giocava a calcio e poi però ha scoperto che il ping pong per via di una discussione avuta con degli amici e lui faceva l'arbitro durante una partita diede ragione a uno dei due contendenti e l'altro gli disse ma cosa vuoi saperne tu che se senza braccia non potrai mai giocare a ping pong e lì gli è scattato qualcosa in testa e ha iniziato ad allenarsi come un forsenato per trovare un metodo per giocare senza le braccia inizialmente avendo lui in parte di diciamo moncherini anche se scusate la terminologia non proprio tecnica ha cercato prima sotto la l'ascella di tenere la, la racchetta ma non era funzionale e poi trova questo sistema con la bocca diciamo che è il primo esempio di un giocatore di ping pong che eh, riesce a giocare con la bocca e lui per, per anni si è allenato eh, soprattutto per il servizio perché ribattere la pallina con la racchetta con la bocca diciamo era quasi più semplice e poi infatti lui gioca senza le braccia e una scarpa perché lui riesce tra l'alluce e il melluce, ovvero il secondo dito del piede, del, del piede ad alzarsi la pallina oltre il piano del tavolo da ping pong e poi con un colpo eh, diciamo, di, di collo riesce a servire. Il problema di Ibrahim diciamo, nelle competizioni è il fatto che non può durare tanto, infatti è per questo che non è riuscito ad arrivare a un alloro paralimpico alle due olimpiadi che ha partecipato, però ha vinto comunque delle eh, medaglie nelle eh, competizioni paralimpiche destinate agli africani e devo dire che poi la sua storia non è una storia di vittoria la sua storia ha dato un grandissimo esempio di come si può andare oltre un handicap incredibile per la disciplina che aveva scelto e lui infatti dice che sono la prova vivente che nulla è veramente impossibile e la cosa di cui va più fiero, e lo ripete sempre, è che lui ha dato la possibilità a tanti eh, disabili, anche gravi, di uscire allo scoperto, perché il problema vero, soprattutto in, in culture in cui la disabilità non è accettata come quella occidentale, che il problema è proprio che si, si vive ghettizzati o nel, nell'ombra, si viene nascosti, si viene veramente emarginati lui invece ha dato questa speranza in un, eh, in un continente come l'Africa che ha disperatamente bisogno di questi esempi perché alla fine sono belli gli esempi occidentali, gli esempi americani, però c'è poco da fare ci sono delle culture che hanno bisogno di avere l'autotono, il profeta in patria cioè. e lui è stato uno di questi per un intero continente, una storia commovente e, e bellissima da raccontare Ecco, eh, lo sport appunto come anche il grande palcoscenico attraverso cui lanciare dei messaggi eh, positivi, messaggi appunto eh, di forza, eh, di resistenza individuale, ma anche dei messaggi proprio anche collettivi e politici. Lo abbiamo visto anche nei mondali appunto eh, di Qatar, l'esempio della nazionale tedesca, ecco quella, eh, quella foto che ormai è già storia, eh, proprio dei, eh, dei componenti della nazionale con la mano davanti alla bocca per protestare nei confronti ecco, del della, ehm, del, delle censure da parte eh, della FIFA, ma c'è un altro anche esempio contenuto proprio all'interno del tuo testo di protesta politica, possiamo definirla eh, così, ad opera di una grande pattinatrice, cioè eh, Katarina Witt. Ecco, ce ne vuoi parlare? Beh Certo, parliamo di un mito, perché lei è stata incoronata pattinatrice del secolo. Eh, Catarina Witt nasce eh, in Germania Est, quindi vive il socialismo quando è giovane e vince la medaglia d'oro sia a Sarajevo nell'84, tenetelo in mente perché è lì un po' il fulcro di questa storia, e poi nelle Olimpiadi successive a Calgary in Canada. A Sarajevo lei esplose e divenne famosa eh, per un bellissimo... Eh, per un bellissimo lungo e, e, e lei le rimase sempre come la vittoria simbolo di una carriera e quando poi decise di passare al professionismo per alcuni anni eh, non partecipò a nessuna competizione perché prima c'era ancora la differenza tra dilettantismo e professionismo e lei comunque ah, nell'84 aveva vinto una medaglia per la Germania dell'Est poi nell'89 la Germania si era di nuovo unita e nel 94 a Lillehammer decise di tornare alle gare. in quel momento la Germania era unita lei per la prima volta ha fatto una competizione sotto eh, una sola bandiera però in quel momento c'era la guerra in Jugoslavia quindi era un'altra eh, nazione che era divisa e eh, non c'erano muri però era in guerra e siccome era stato bombardato proprio il palazzo dello sport di Sarajevo dove lei aveva vinto quella medaglia così significativa che l'aveva messa in luce nel mondo decise di portare un tributo e un messaggio di, di, di pacifismo eh, con questa canzone di Marlene Dietrich che è Dimmi dove sono i fiori che è, in realtà era di un americano però è diventata famosa la sua versione tedesca e lei decise di pattinare il suo lungo sulle note di questa canzone che è una canzone chiaramente antimilitarista, insomma, è come quella noi pensiamo mettiamo i fiori dentro i cannoni, sono mm -hmm. queste cose che in automatico lei ha portato per la prima volta, secondo quello che ho, che ho visto, che è la mia esperienza, all'interno dell'atto del sportivo. Perché se pensiamo a se eh, Messico 68 con i neri sul podio che alzano il pugno sì. uh -huh. eh, al cielo, era durante la premiazione, invece lei l'ha fatto durante l'esibizione. Lei non andava in cerca di una medaglia, era solo lì per rappresentare la Germania Unita e poi di portare un messaggio di pace. Ed è quella stata un po' la storia di una grandissima campionessa che a un certo punto ha voluto ricambiare qualcosa, di tutta quella grande fama e, e anche ricchezza che le ha portato per portare questo messaggio di fratellanza e pacifismo a chi in quel momento ne aveva bisogno e non aveva più un'identità ehm, di un paese perché la Jugoslavia poi ha si, si è smembrata, smembrata. Eh sì. e la stiamo vedendo tra l'altro ecco l'illustrazione proprio di Katarina Witt che eh, ha fatto eh, Serena ecco, naturalmente Katarina Witt è simbolo proprio eh, della bellezza insomma eh, dell'estetica eh, trasportata nello sport quindi c'è questo profondo legame eh, tra arte e sport ecco tu è vero Serena non sei sportiva però insomma questo legame tra la bellezza artistica del gesto dei grandi campioni eh, riesci insomma a, a coglierlo immagino certo assolutamente ma poi penso che l'arte abbia un legame con tutto quello che fa parte della vita e quindi in questo senso l'arte ha uno stretto legame anche con lo sport ma questo storicamente perché abbiamo delle rappresentazioni visive di sport dai graffiti della preistoria nelle grotte e quindi sono entrambe, sia lo sport sia l'arte, due discipline antiche, primordiali, ancestrali e quindi penso che nel momento in cui queste possono dialogare eh, nasce sicuramente qualcosa di affascinante di interessante fanno parte proprio dell'indele umana entrambe e quindi mh, ne capisco comunque la poesia eh, anche in un gesto sportivo eh, che anche questo può essere arte certo ma di questo non ho alcun dubbio pur da esterna chiaro eh no, ebbè, è importante sottolinearlo insomma questo legame fortissimo tra arte sport e cultura un legame che purtroppo si è un po perso eh, diciamo nel nostro paese e mi riferisco soprattutto a quella tendenza eh, di associare insomma al termine sport soprattutto eh, il grande eh, evento calcistico perché insomma quando si, si parla di sport nel nostro paese ci si riferisce naturalmente ai grandi club alle grandi squadre al soprattutto l'aspetto economico al business che ormai sta diventando predominante senza dimenticare poi ovviamente gli scandali la corruzione il doping mentre è giusto far passare questo tipo di messaggio che lo sport invece è molto di più eh, e soprattutto ecco, è un piccolo proprio un di eh, importanti valori che, de che devono essere trasmessi, è così Federico? Assolutamente, ma infatti noi il, lo sport nasce dilettantistico e nasce secondo dei principi quelli famosi di Pierre de Coubertin, dell'olimpismo, è una cosa molto pura lo sport, poi ovvio lo sport si è ammodernato e adesso se andiamo a pensare qual è l'influencer su Instagram con più follower è Cristiano Ronaldo, nel senso un calciatore, uno sportivo. Probabilmente nel prossimo futuro, ma è una cosa di cui mi sto occupando anche io quando scrivo. Che probabilmente dovremo ragionare di che cosa lo sport vogliamo che sia nei prossimi 50 anni. Uh -huh. Perché in questo momento noi stiamo prendendo una deriva molto legata al business e alla spettacolarizzazione di tutto e l'esasperazione, però abbiamo problemi comunque nel post carriera, perché tanti eh, non sono campioni, perché il problema non è il campione che poi dopo diventa man in televisione o scrive la biografia, il problema sono le persone dietro il campione, i gregari che ci sono in tutti gli sport, che poi quando si spengono i riflettori non hanno magari eh, guadagnato o abbastanza o investito nella maniera giusta, ma per proprio mancanze culturali, perché non sono preparati. Noi dovremmo iniziare a pensare che lo sport sia un veicolo di benessere fisico, psicofisico, economico per una fetta di quelli che lo praticano e creare qualcosa di alternativo, perché l'outplacement dell'atleta è un problema serio, dopo le Olimpiadi si alzano tantissimo la percentuale di suicidi o di tentativi di suicidi di chi partecipa alle Olimpiadi, è una cosa di cui dobbiamo un po' prendere coscienza, perché non, non sono soltanto i mondiali ogni 4 anni la, la vetrina o le Olimpiadi. Però io penso che ci stia iniziando un po' questo processo di presa di coscienza e le persone illuminate, e gli intellettuali magari stanno iniziando seriamente a, a prendere in considerazione lo sport. Probabilmente è sempre stato relegato come una volta erano i fumetti che adesso hanno guadagnato un po' tre quarti di gloria, anche lo sport sta entrando un po' più nel, negli studi sociologici e antropologici come merita. No, chiaro, hai sollevato un problema molto interessante quello eh, di, di che cosa fare insomma, al termine eh, della carriera agonistica, un problema eh, veramente rilevante anche perché tu hai citato la, la percentuale appunto dei suicidi, addirittura anche delle depressioni eh, che colpiscono eh, gli atleti che beh, hanno passato comunque vent'anni eh, o più della loro vita sempre a, a praticare una disciplina e ad avere anche un palcoscenico fisso su cui esibirsi e che poi si ritrovano spesso. Eh, e devono reinventarsi completamente una nuova esistenza, anche una nuova carriera chi non ha avuto questo problema in realtà è Juan Antonio Corbalan che compare proprio all'interno del, del tuo testo chi è beh, per chi non lo conoscesse naturalmente un grande cestista degli anni 80 playmaker eh, del Real Madrid, Asso internazionale del basket che però appunto al termine eh, della carriera si è reinventato diventando invece un luminare nel campo della medicina e della cardiologia eh, e quindi questo sconfessa proprio insomma, lo stereotipo dello sportivo che eh, abbandona gli studi, che non è una persona acculturata. Ecco, raccontaci di Corban. Corbalan è un esempio fantastico secondo me per i bambini di oggi, perché ogni tanto vogliono diventare degli sportivi per avere fama, successo e forse una vita che gli sembra più semplice di dover studiare, invece Corbalan che era un precoce, precocissimo, lui esordì nazionale ancora prima di esordire in prima in primera divisione con il Real Madrid, pensate era un talento. Fantastico. Lui, playmaker, quindi la persona che gestisce in campo il flusso del gioco, le scelte. Lui diceva sempre, io trasformo il caos in armonia, che è una frase bellissima. E Corbalan, che era chiamato il Fonkarajan, del basket, quindi un direttore d'orchestra, lui continuò a studiare mentre vinceva le Coppe dei Campioni con Real Madrid e facendo medicina, come un po' tutti penso sappiano, non è una laurea che poi direttamente ti garantisce un, un posto di lavoro, e dopo la laurea c'è la specializzazione, il dottorato, insomma c'è un percorso che non si può interrompere e riprendere tempo dopo. E quindi lui dopo l'argento alle Olimpiadi. Di Los Angeles nel 1984, l'argento per la Spagna fu un risultato meraviglioso. Decise di ritirarsi dalla nazionale poco dopo, anche dal palacanesto normale, perché lui non voleva perdere quello che aveva fatto all'università, lui si era laureato nell'80 e aveva paura di perdere tempo, avrebbe avuto ancora 4-5 anni ad altissimo livello e invece decide di specializzarsi in cardiologia, in fisiologia, poi divenne un eminente eh, medico dello sport e lui secondo me è, la, è, la, la storia, è una delle storie di copertina, perché poi noi abbiamo scelto delle storie eh, di riscatto sociale, eh, di diritti, eh, delle storie tutte di questo genere e ci voleva insieme a lui c'è anche il, il cricketer, il giocatore Steve Vo, l'australiano, la, queste storie sono riuscite a trovare qualcosa di ancora più alto eh, dopo la carriera che è stata ad altissimo livello, il senso Corbalan era uno dei più grandi cestisti della sua generazione a livello mondiale, come Steve Vaugh è stato uno dei più grandi cricketer australiani, è stata una leggenda, però poi dopo nella carriera, nel caso di Steve Vaux, nella filantropia perché ha fondato una fondazione che aiuta i bambini eh, sia in India che in Australia e Corbalani invece ha fatto del bene come medico e adesso dirige un, un centro d'eccellenza per la medicina sportiva, insomma alla fine fuori classe se lo sei su un parquet eh, o su un campo da cricket lo puoi essere in un'altra Situazione cambia soltanto, come dicevo, dal parquet. Siamo passati all'inoleum in ospedale. <ride> è vero, è vero. Eh, beh, ecco, una, una frase citato che io riporto: faccio copia e incolla e la riporto eh, a Serena, cioè trasformo il caos in armonia. Era la missione appunto di Corbalam, eh, possiamo dire in maniera estesa che è la missione anche e soprattutto dell'arte. Ah sì, beh certo, certo, anche poi dare una forma a qualcosa che, eh, dare una forma diversa a qualcosa che è reale ma poi si può raccontare e prendere tantissime altre direzioni, no? perché l'arte fa un po' questo, anche partendo dai racconti che, eh, che ha scritto Federico, poi si può iniziare un discorso molto più ampio eh, che, che con le immagini trova spazio anche altrove. Ecco ecco io concludo eh, questa bella intervista proprio eh, chiedendovi insomma qual è la storia che vi ha colpito di più perché io ho espresso insomma la mia preferenza però lo chiedo a voi partendo da serena ecco quella che ti è eh, piaciuto anche di più illustrare magari forse non che mi è piaciuto di più illustrare perché poi alla fine tutte in un modo o nell'altro mi hanno interessato mi hanno appassionato eh, però quella che così per proprio leggendola eh, non c'è stato dubbio che sarebbe stata la mia preferita è eh, Lili Parr, ma perché mi sento femminista e riconosco in lei un femminismo del tutto naturale, spontaneo e puro e non a caso il libro poi è dedicato a mia cugina Caterina che Um, lei ha iniziato a giocare a calcio quando tutti le dicevano assolutamente di no, era una bambina, io e lei abbiamo la stessa età e, e, e lei ha iniziato in questa squadra completamente di maschi perché non esisteva all'elementare la femminile e quindi quando faccio un libro sempre um, nel mentre um, capisco che quel libro lì è per quella persona lì e mentre disegnavo Lili Par ho capito che, che era il libro per lei e quindi insomma tutto torna. Beh insomma possiamo dire in un certo senso che anche tua cugina è stata una fuori classe perché eh, se eh, trasportiamo appunto la situazione a 30 anni fa quando non c'erano possibilità per le bambine che volevano praticare calcio, insomma è stata una pioniera, ecco, eh, è aperto la strada poi a tutte quelle bambine che invece adesso per fortuna eh, hanno in chi riconoscersi, naturalmente le grandi campionesse. Del calcio femminile che abbiamo apprezzato anche agli europei, ai mondiali, sta diventando un vero e proprio fenomeno. A questo punto, ecco la parola conclusiva a te, Federico. Chi è il tuo fuori classe preferito? Ma poi avete quelli che non sono finiti nel libro perché abbiamo dovuto <ride> tagliarli. No, però mi è piaciuta molto la storia di Jackie Robinson, che è il uh -huh. primo nero. Eh, che ha giocato nella Major League di baseball americana, eh, perché c'era una regola non scritta che non permetteva ai neri di giocare con i bianchi, ed è durata fino al 1947, mm. si gioca a baseball negli Stati Uniti da fine dell'Ottocento, e poi l'idea che lui giocava col 42 e ha esordito il 15 aprile del 47 con la folla che lo fischiava e alcuni suoi compagni di squadra che si rifiutavano di giocare con lui, diciamo che quello è stato uno spartiacque per il baseball, ma in generale per la società degli Stati Uniti, e l'idea che poi adesso ogni 15 d'aprile tutte le squadre, poi è ovviamente è una cosa volontaria, ci si può anche eh, rifiutare, giochino tutti con il numero 42 sulle spalle. E non so, è come il giorno della memoria, sono mm -hmm. queste situazioni che si è creato un momento di, di cordoglio, di cerimonia, di, eh, di ricordo di non del personaggio, ma di quanto fu epocale quella volta in cui lui scese in campo e cambiò la società di uno dei paesi che consideriamo più all'avanguardia, all'epoca non era all'avanguardia per niente, certo. almeno dal punto di vista dei diritti civili, quindi Jackie Robinson posso metterlo come al primo posto nella… Le mie preferenze. Eh sì, eh, una, diciamo che è stato un personaggio fondamentale per proprio superare insomma, il segregazionismo, e l'abbiamo detto, in realtà è una questione questa che l'America continua a trascinarsi dietro. Sì, formalmente è superata, ma ci sono ancora grandi passi da fare proprio per combattere le discriminazioni, le differenze. Jackie Robinson in questo sicuramente è e rimane una figura eh, di riferimento, commemorata ogni anno appunto con il Jackie Robinson Day, davvero una splendida iniziativa però abbiamo scoperto che ci sono quindi altri personaggi che sono rimasti esclusi da questo libro allora ne aspettiamo un altro per avere nuove storie e nuove ispirazioni. Beh sì l'obiettivo è fare Fuori classe 2, Serena lo sa e <ride> saremo ben lieti, ma secondo me ne abbiamo già 15 pronte. Che... Ce ne sono, eh, eh sì, sì sì, vabbè lo sport poi insomma fornisce parecchio materiale. Io ringrazio eh, davvero tanto Federico Meta per essere stato qui con noi, autore appunto di Fuori classe e poi Serena Maviglia illustratrice del testo. Grazie a entrambi per la vostra partecipazione, grazie. Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Ringraziamo allora ancora i nostri ospiti, termina qui questo nostro Instant Focus, non termina naturalmente eh, la, la trasmissione insomma, del nostro Le Fonti TV che prosegue con tutti gli speciali di approfondimento, quindi mi raccomando breve pausa pubblicitaria e poi non mancate, restate in diretta con noi.